Come alcuni di voi già sapranno, mi sono trasferito a Londra a fare un dottorato di ricerca alla Queen Mary University in ingegneria biomedica. Sono qua ormai da 8 mesi ed è giunta ora di dirvelo. Oggi torno a Trieste. La cosa divertente è che non ho avvertito nessuno del mio ritorno, quindi sarà un pochettino una sorpresa per tutti. Per nessuno lo sa, intendo proprio nessuno, neanche i miei genitori. Vedremo quindi se riusciamo a fare questa piccola sorpresa per... Per poter tornare in Italia in una situazione del genere ci sono varie cose da dover fare, vari documenti da firmare, soprattutto comprare il biglietto, magari giusto se si vuole tornare. Ma soprattutto ho dovuto fare anche un tampone adesso prima di partire, esattamente nelle 48 ore prima della partenza. Ho fatto il tampone ieri, il giorno prima. Quindi vuol dire che... Adesso potrei dire qualcosa al Giacomo del futuro E Giacomo del futuro potrebbe parlare con il Giacomo del passato Allora il test era negativo Sì. Ti stai preparando Ho messo tutto quanto a posto Ti sei ricordato tutto il tutto portafoglio L'ho preso mamma Bene Nel mentre posso confermare che il tempo di Londra fa proprio che Piove E come ultimo giorno la bellissima colazione all'inglese Funghi baked beans Uovo fritto Bacon Ciao ciccia Ash brown Patate fritte che buon. Il dolce che mi hanno portato cioccolato, caramello E una pasta frolla Questa qua è la cucina Che ho appena finito di pulire Questo è il mio angolo della musica Questa qua è come lascio la mia zona Quello là sono io che però viene via con me Questa qua è la mia biciclettina Che mi mancherà tantissimo E questa qua è la mia camera da letto Oggi parto Piove a biondo Siamo pronti per lasciare l'appartamento Sono un pochettino emozionato Mi sto cagando sotto E adesso partiamo da qua Andiamo a Liverpool Street. Prendiamo lo Stanzer Express. Stanford. Eccola. faremo il cecchino e tutte quante le varie cose. Grazie mille. Sono le 4:01. Due ore e un quarto alla partenza. Sì. E lui. E poi partiamo. Si arriva. Dovrò prendere la valigia. Questo era il nostro, dove in Italia. Esco, prendo il treno che da Ronchi mi porta a Trieste Centro. <ride> Piattaforma 1. Va bene, Ciao. Non sanno nulla. Sono stanco morto. Caldo, atroce. Buongiorno, sono tornato. Da Trieste Centro prenderò un taxi per arrivare dove abito. Buonasera. Dove va? Benissimo. No, dico dove va? Eh? Ah. Un po' stanco. Sono a Londra da un bel po' di tempo sì. e non ho detto a nessuno che sto tornando a casa quindi, ah, no, <ride> quindi io adesso sto tornando a casa dei miei e loro non sanno a ah, mia, mia, mia. Piace, la mia, la mia. piace Ma come, come idea mamma okay. mia. <ride> Ragazzi io non ci credo Siamo esattamente sotto casa mia Adesso mi sto cagando sotto No. Mamma Sono arrivato a casa, sorpresa riuscita e adesso finalmente riesco un attimo a rilassarmi. Ragazzi, buonanotte.